buonasera a tutte eh, ci vediamo in nostra ultima puntata delle pillole di natale dal mondo eh, siamo siamo arrivati a questo punto e, e io stasera vorrei raccontarvi come si passa il natale in polonia eh, per fare intervista con me ho invitato Bettina Giordani ciao Bettina ciao Alexandra Così finiamo come abbiamo cominciato, eh, che ho intervistato te, adesso tu intervisti me. Sì, ne sono curiosa perché dopo tutte le altre pillole, adesso voglio sapere cosa succede in, in, in Polonia. E, e, peraltro oggi è il 25, quindi sì, abbiamo mangiato tantissimo. <ride> sì, sì, è vero, è vero. In Polonia eh, Natale, in realtà l'ambiente natalizio comincia un po' prima con onomastico di San Nicola che praticamente la notte, la vigilia di San Nicola tutti i bambini eh, si mettono a pulire le scarpe per bene, tutte le scarpe devono essere lucide, tutte le scarpe devono essere messe in ordine eh, così che per i bambini che hanno fatto bene questo lavoro la notte San Nicola porta i regalini. Quindi eh, diciamo questa, questa tradizione eh, che ho coltivo tuttora con la mia figlia che ogni 5 dicembre si mette a pulire le scarpe e fa diciamo pensare ormai a Natale, quindi si entra nell'ambiente natalizio. Bellissimo! <ride> sì, sai la cosa... Ma avete scarpe molto grandi a questo punto? Gra più grandi e più, più sono meglio è. Mi ricordo <ride> quando ero piccola con mio fratello Prendevamo scarpe di tutta la famiglia, pulivamo tutte le scarpe così per avere sicurezza che avremmo più regali, insomma più grandi, più di più, più, più diciamo. Bellissimo. Sì, sì, sì. E quindi poi in realtà si passa a Vigilia che in Polonia Vigilia è quel momento più importante, più celebrato anche. Che il giorno di vigilia si veste l'albero. Quindi, eh, diciamo, ho, ho scoperto poi che anche in vari paesi eh, di cui abbiamo già parlato, eh, il momento della decorazione dell'albero è diversa. Quindi ogni Paese ha la sua regola che, che poi si applica, insomma, eh, prima di Natale. In Polonia, in particolare, eh, l'albero lo vestiamo il 24. E, e i regali si mettono sotto albero. E il momento dell'apertura di regali diciamo è, è il momento quando appare la prima stella sul cielo. Quindi, normalmente, la vigilia, tutti i bambini stanno con i nasi incolati alle, alle finestre ad aspettare la prima stella. Una volta apparsa tutti corrono verso l'albero. <ride> Che bello, ecco perché anche noi allora in Germania facevamo così, perché mi chiedevo perché noi il 24 sera lo aprivamo prima della, della mezzanotte. Ecco, vedi, sono tutte somiglianze, no? Che uno scopre parlando, facendo confronti, che alla fine siamo tutti diversi ma siamo anche tutti un po' simili, ecco. Verissimo, vero. Sì, sì, sì. sì. Poi si passa eh, diciamo a una, una cosa molto particolare polacca che è divisione di ostia. Allora, eh, tutti gli ospiti, che poi normalmente sono tanti, eh, dividono un pezzo di ostia che viene consacrato domenica eh, prima di Natale. E facendosi auguri quindi in realtà è un momento molto intimo normalmente con canti natalizi sul fondo diciamo la musica e, e si divide questa ostia con tutte le persone in tet a tet facendosi auguri è una cosa particolare molto, molto intima perché si, si racconta diciamo, si, si dice veramente quello che si vuole dire ad altra persona una sorta di diciamo di incontro così e poi si passa alla tavola che tavola enorme è apparecchiata per sempre con un piatto in più quindi se abbiamo 10 ospiti eh, mettiamo undici piatti questo, questo perché eh, Natale è anche un momento di riflessione eh, sulle persone che non sono un po' meno fortunate di noi magari che si sentono sole che non sanno dove andare, quindi questo piatto in più si lascia diciamo eh, per un ospite ignoto si dice, quindi una persona che potrebbe venire eh, e festeggiare con noi, bellissimo, eh, sì. bellissimo, che poi quest'anno ha un altro aspetto ancora, no? perché non ci potremo vedere di persona eh, in tanti, quindi diciamo questa, questa usanza guadagna un altro, un altro aspetto diciamo ancora, ancora più forte Vero. E, e poi si passa a mangiare per quanto riguarda mangiare eh, anche qua ci sono le regole molto, molto, molto rigide perché il giorno di vigilia ci devono essere 12 pietanze sul tavolo quindi sono 12 pietanze eh, per diciamo come 12 apostoli eh, e tra le pietanze chiaramente non c'è carne c'è solo pesce eh, ma è un pesce diverso eh, ho notato eh, che in Italia diciamo un paese mediterraneo si mangia altro tipo di pesce in Polonia invece si mangia più carpa, più aringa eh, diciamo sono, sono i pesci del, del, del, insomma, del, dal nord ecco. <ride> eh, eh, poi eh, anche mi ricordo una, una cosa molto molto particolare che poi piace in Italia perché l'ho fatto per i miei amici italiani che è una zuppa di barbabietole molto leggera molto molto buona e dove si mette una sorta di ravioli che si chiamano usca eh, che sarebbero orecchiette, però sono ravioli e eh, con ripieno di krauti e funghi quindi è molto sì, è una cosa, guarda, suona magari strano, però è veramente buono. Guarda, se c'è una cosa che ho imparato da queste pillole è che dobbiamo fare al più presto una grande cena tutte insieme multietro. Sono d'accordissimo, dopo tutti i racconti sì. dobbiamo fare una grande tavolata di tutti i paesi. Sì, così, assolutamente. Sì, sì, sì, così ci sfoghiamo. E poi alla, fine, eh, poi alla fine, diciamo, ci sono i canti, si va alla messa e quindi tutto, diciamo, molto insomma, religioso, poi diventa questo momento più religioso. La cosa particolare che, che vi volevo raccontare è la questione dei presepi. È perché i eh, presepi in Italia sono più, diciamo, rappresentano più vari paesaggi e la cultura di presepi è molto sviluppata però punta su paesaggio mentre in Polonia eh, i presepi hanno forme un po' diverse, un po' più simboliche eh, ma proprio arte moderna chiamiamola così e in particolare invece una, una cultura molto sviluppata dei presepi eh, è a Cracovia al sud della Polonia dove ci sono i presepi eh, fatti di carta spagnola e questi presepi rappresentano normalmente cattedrali eh, come potete vedere sulla foto, questo è uno dei esempi di presepi di Cracovia. Ti eh, piace Bettina che dici? Bellissimo ma non capisco eh, tutti questi colori come li, li hanno fatti? Allora, normalmente sai, in maggior parte è il materiale è la carta stagnola che è giustamente ha anche colori diversi e poi ci saranno anche carta crespa, un po', diciamo un po' di, di vario lavorazione manuale con la carta. E... Bellissima, bellissima. Eh, sì, è molto diverso, vero? Molto diverso, sì sì. Infatti mi ricordo una volta sono andata a vedere la mostra a Roma di 100 presepi dal mondo. E con grande piacere ho visto anche quelli di Cracovia. Eh sì, beh quest'anno non è aperto però al più presto dobbiamo andare assieme a vederlo. Sì sì assolutamente, poi in questi presenti viene comunque rappresentata la Santa Famiglia, ci sono i piccoli pupazzetti che qua sulla foto magari non si vedono bene, eh, però ci sono anche i simboli nazionali, diciamo una cosa molto particolare che andrebbe vista proprio dal vivo. È bellissimo, bellissimo. Ma quanto sono grandi? Cioè la foto non riesco a capire. Allora guarda, possono essere piccoli piccoli, quindi così che magari compri come un regalo, come un souvenir da, dalla vacanza e, e se no possono essere anche molto grandi, un metro, un metro e mezzo, e che poi trovi in chiese, in varie mostre, diciamo più da esposizione questi qua, più grandi. Bellissimo. Però, Fanno veramente impressione molto, molto particolare, ma soprattutto molto calorosa, molto natalizia. Eh sì, sì, sì. e poi credo che sia veramente unica, non, non, questo non l'avevo ancora mai sentito. Sì, sì, diciamo sì, è una cosa molto particolare, anche io penso che sia cosa unica, appunto tale che sta anche sulla lista diciamo, eh, dell'eredità di UNESCO, quindi è stato apprezzato a livello mondiale. Beh sì, devo dire la verità, sono molto molto belli. Sì, e la cosa che vi volevo anche raccontare in realtà e dire che chiaramente come in ogni paese il periodo di Natale per i bambini è molto particolare, tutti sono molto entusiasti e oggi come oggi col fatto che non possiamo uscire, non possiamo viaggiare, mi sono diciamo data un po' ai ricordi dal passato Uh, ho chiesto ai miei genitori di mandarmi le foto dei miei Natali quando ero piccola piccola e, e volevo farvi vedere una del, delle foto dove ci sono io con il mio fratello e non so se si vede, lo vedi? Ma sì, eh, come sei carina! Sì, mio fratello biondo biondo che adesso ha eh. quasi due metri di altezza. <ride> Bello! <ride> E senti, ma anche Babbo Natale, eh, sì. allora, con sì. i baffi neri? Mm. Eh, diciamo, secondo me questo era un po' come, come sono riusciti, diciamo, ad arrangiarsi. <ride> Però eh, il Babbo Natale, la parte divertente è che questo, proprio questo qua, eh, io devo dire per tantissimi anni non sono riuscita a capire chi fosse. Quindi eh, poi alla fine mi hanno detto, dopo, ma dopo tantissimi anni, che era una delle mie zie. Però lì per lì sono uh. riconosciuto e non sono riuscita neanche a, pensandoci ad arrivare chi, chi era. <ride> Bellissimi, bellissimo ricordo, veramente. Sì. E non so se vedi, se riesci a vedere sulla sinistra, c'è l'albero, il pezzo di albero di Natale con i festone. Sì, un festone, un festone. Sì. sì, è vero, tipo sì. una ghirlanda. Sì. sì, sì, sì, è un festone in realtà che durante tutto il periodo, diciamo, pre i bambini a scuola, alla materna, alle elementari, si mettono a fare i festoni, i festoni di carta, carta crespa, carta colorata, pezzi di cannuccia, c'è cioè un po' di tutto, diciamo, e questo qua l'ho fatto io, quindi ecco, era per vantare bellissimo della, della grande opera di tantissimi anni fa. Che è la dimostrazione, che non è che occorre comprare oggetti o cose, è più divertente no, mettersi a costruirli da soli, mm. sì. sì, ma sai, più che altro pensa che anche dopo tantissimi anni me lo ricordo, quindi, è questa cioè, è la, non a prezzo, diciamo, no? Se le cose comprate non hanno questo significato quanto le cose che abbiamo fatto noi. Hai proprio ragione, credo che ecco questa sia un'altra di quelle lezioni da cui dobbiamo trarre qualche insegnamento. Mm. Sì, sì, sì, e Da questi racconti delle tue pillole, devo dire la verità, emerge tantissimo che eh, non so più se quello che abbiamo raccontato sono le vere tradizioni o se sono i nostri ricordi di bambina che diventano la tradizione del nostro paese <ride> di origine, se non a differenza magari della tradizione della propria famiglia, no? Perché poi a seconda sì. di come i propri genitori hanno insegnato. Certo. certo Bettina, tu che poi sei, diciamo, hai due cioè, genitori dai due paesi diversi, tu hai vissuto un mix culturale, mi immagino alla fine le tue tradizioni da piccola sono un misto di, di varie tradizioni. Sì, sì, sì, sì, è vero, ma come spesso succede in famiglie dove poi si viaggia o si cambiano paesi, eh, diventa tutta una contaminazione reciproca no? dei piatti preferiti, delle, per esempio le letterine di Natale, eh, come nel tuo caso, no? il, sotto l'albero i bambini che, che, fanno, che devono, devono dare i loro auguri ai nonni. Eh? È tutto, tutto molto mescolato ma bellissimo, bello, sì, grazie Ale. È la nostra grazie. ricchezza, è la nostra ricchezza che dobbiamo tenercela cara, ecco. Sì, hai proprio ragione, visto che oggi è il 25 abbiamo qualche riflessione in più da fare. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Bettina, abbiamo imparato qualcosa da queste cinque puntate che poi... Sì, dire, io non lo so tu, rivedere, ma per me è rivedere. diventato difficilissimo dire Buon Natale nelle altre lingue, però tu che le hai preparate, tu sei riuscita eh. a imparare bene? Allora abbiamo iniziato col tedesco, vediamo se, se, se sei capace. Sì, allora tedesco è difficile, diciamo, ehm, allora aspetta, Frohe Weihnachten. Bravissima! Ah, lo so, ma sono, ho passato l'esame, guarda che con te che me lo chiedi. Bravissima, anche l'accento è giusto. Dai, dai, meno male, meno male. Poi abbiamo Letizia De Luca con il francese. Sì, qua è più facile perché francese lo parlo, quindi è Joyeux Noël. Joyeux Noël. <ride> bene. Sì. Poi sì. abbiamo, eh, questo è difficile. Erika Emma Fodré, Ungheria. Sì, sì ungherese è molto particolare, infatti spero di, di dirlo bene. Eh, ho studiato, eh? non è che non ho studiato perché quando abbiamo parlato con Erika eh, ci siamo messe un po' a ripetere. Eh, comunque è eh, Boldog, Taracot Boldog, Taracot mm. sì. e poi abbiamo eh, Mirella. Eh, ca... Come si dice ca... eh, caru dalla Romania? Sì, e si dice. Craciun fericit. Ecco, questo è un po' più facile perché c'è origine comunque latina no? nella parola. <ride> e poi adesso manchi solo tu, come si dice in polacco? Qua vado su sicuro, eh? <ride> bellissimo, bellissimo. E sai che cosa facciamo adesso per salutare tutti? Cosa facciamo, dimmi. Lo diciamo in italiano che è la nostra lingua comune. Sì. Allora, buon, buon Natale. Natale a tutti, a tutte, a tutti. Tutte, è Vero, tutte tutti. <ride> Poi, se volete vedere, diciamo, nostre pillole precedenti, trovate tutto su Facebook, sulla nostra pagina. Dai, grazie a tutti. Grazie Bettina, grazie mille. Un bacio a, a tutti, te, buon Natale. Alexandre. The time don't lead it